Eh, buongiorno, trattiamo in questo breve video eh, un rapido ripasso di quelli che sono i concetti che già conoscete sulle eh, collection e in particolare sulle liste eh, in preparazione eh, essenzialmente agli esercizi che faremo eh, che ci permetteranno di approfondire un pochino meglio dal punto di vista pratico eh, già eh, le cose che in qualche modo eh, già conoscete forse un pochino più superficialmente eh, diciamo che il focus di questa ripasso, ripreso diciamo, dei concetti, eh, eh, mira diciamo, in due direzioni, da un lato è cominciare a pensare ai problemi di complessità di efficienza, cioè non solamente saper fare un'operazione ma saper capire anche eh, quanto è efficiente o, me o meno efficiente, quindi quanto è rapida oppure eh, più lenta eh, una certa operazione piuttosto certo che un'altra. Eh, il secondo obiettivo è quello di, eh, di come sempre, eh, cominciare a prepararci verso programmi di maggiore complessità e quindi un pochino andare a esporre quelle che sono ehm, le trappole già, di programmazione che possono saltare fuori dall'uso delle strutture dati. Eh, strutture dati che eh, in Java sono particolarmente ricche, eh, in quanto ehm, eh, la libreria standard di Java già contiene una serie di classi e di interfacce che prende il nome di Java eh, Collection Framework. Eh, che eh, ci permettono già di eh, appunto, riuscire a, a avere predefinite tutta una serie di strutture date che in altri linguaggi di programmazione, diciamo così, un pochino più eh, antichi o un pochino più di basso livello, come il C, invece andrebbero eh, sviluppate a mano eh, partendo dall'inizio, eh, quando parliamo di collections eh, all'interno della libreria Java eh, la definizione di collection è molto semplice c'è un oggetto, ovviamente in Java è tutto è un oggetto che rappresenta, che contiene eh, o che gestisce un gruppo di oggetti, un gruppo di altri oggetti oltre se stesso. Eh, la, in, nella libreria Java c'è una, una serie di classi di interfacce, come dicevo, che prendono il nome di Collection Framework eh, in, in quanto raccolgono praticamente tutte eh, le classi e tutte le, le, le istruzioni, che sono, eh, operazioni che sono possibili su questo tipo di collection. Eh, eh, la definizione di collection come abbiamo visto è molto generica eh, molto generica per cui ehm, ci saranno diversi tipi eh, di collezioni, di collection, di raccolta di elementi eh, che avranno caratteristiche diverse allora il framework di collection di fatto ci dà gli stessi metodi per operare tutti gli oggetti eh, e ci dà la possibilità di ehm, imparare una volta per tutte come si gestiscono questi oggetti indipendentemente poi dall'oggetto specifico no? questo è il vantaggio che qui avremo molte classi che si comportano tutte nello stesso modo anche se poi ciascuna ha le proprie specificità ehm, la collection framework è basata su due eh, livelli praticamente eh, c'è un primo livello eh, che è riassunto da, da questa figura qua sottostante che eh, in qualche modo rappresenta l'insieme di interfacce eh, che, eh, sulle quali sono costruite tutti i metodi e tutte le classi delle collection eh, quindi questi eh, rettangoli qua in, questo, in questa figura rappresentano interfacce no? rappresentano non ancora classi ma interfacce che definiscono qual è il comportamento di vari tipi di collezioni quindi vedete che c'è eh, una classe collection all'inizio in alto e poi delle sotto interfacce, e queste ancora sono tutte interfacce, non sono ancora classi, eh, che eh, rappresentano tipi diversi di collection. Quindi alcuni eh, tipi di collection eh, permettono che esistano elementi duplicati al suo interno, altri invece no. Alcuni tipi di collection permettono di mantenere l'ordine di inserimento degli elementi, altri invece invece sono disordinati, nel senso che non si può imporre un determinato eh, ordine e così via. Mm? Um, quindi a seconda del tipo, eh, la tutte le collection servono per raccogliere elementi, ma eh, lo fanno in modo diverso. Noi partiremo eh, prima a studiare le liste e poi eh, nel, nel seguito del corso andremo anche a studiare eh, gli altri tipi eh, di, di collection che, che incontreremo. Ehm um, la classe collection, l'interfaccia collection, scusate, è un'interfaccia astratta, nel senso che non è mai implementata direttamente, ma esistono delle implementazioni di set, implementazioni di list, implementazioni di deck e così via, Le implementazioni dell'interfaccia di secondo livello. Poi ci sarà un discorso che faremo uh, più avanti, ma lo acceleremo già oggi, su un'altra uh, coppia di classi, di interfacce, di cui ci saranno ovviamente le classi di implementazione, che uh, prende il nome di mappe, che non sono, diciamo così, eh, formalmente delle eh, collection, ma in realtà eh, fanno parte della famiglia allargata, se vogliamo dire. così. Eh, quindi abbiamo detto che ogni collection, tutte, eh, rappresentano gruppi di elementi e l'interfaccia collection raccoglie tutte le, le, le, le operazioni che sono implementate da qualunque collection sottostante. Quindi ci saranno alcune operazioni specifiche, eh, ad esempio per le liste, Altre operazioni specifiche per gli insiemi, ma ci sono le operazioni che tutte le collection insiemi, liste e così via devono implementare. Queste sono invece definite dentro l'interfaccia collection. Eh, se vogliamo eh, creare un metodo che eh, non ha bisogno di una conoscenza eh, dettagliata di quale tipo di. Di, di quale tipo di collection si, si tratta, eh, possiamo anche passare la, la, lo, il tipo collection nel, come metodo di una funzione e quindi, quindi questo metodo potrà funzionare sia che le venga passata una lista, sia che le venga passata una coda sia che le venga passato un insieme. Eh, L'altro eh, aspetto da, da considerare è che eh, è possibile sempre iterare sulle collection, quindi tecnicamente eh, l'interfaccia collection estende quindi una sottointerfaccia rispetto all'interfaccia più generica che si chiama iterabile, questo significa che da qualunque collection è sempre possibile generare, estrarre un iteratore, quindi è un oggetto che sia in grado di eh, iterare tra i vari elementi della collection uno per volta, mh? attraversare, eh, diciamo così in gergo usiamo questo questo termine, attraversare la collection, cioè toccare gli elementi uno per uno, restituire gli elementi uno per uno. La classe iterator, l'interfaccia iteratore che è implementata in realtà è molto semplice perché un oggetto iterabile, se data un oggetto posso sempre trovare, se c'è un elemento successivo, e farmi restituire quale sia questo elemento successivo. Ma sui dettagli degli iteratori eh, torneremo più avanti, quando andremo a iterare le strutture un pochino più complesse, eh, l'unica cosa che ci interessa eh, ricordare bene in questo momento è che qualunque collection può sempre essere iterata, quindi è sempre possibile navigare uno per uno i suoi elementi. Poi magari vengono eh, navigati, attraversati in ordine oppure fuori ordine, ma questo dipende dalla specificità della collection. Eh, le sotto interfacce principali di collection eh, sono queste quattro che abbiamo visto insieme, set, lista, che sono quelle in realtà che vedremo per prime, sono eh, devo dire le più utilizzate essenzialmente eh, che sono, non sono altro che una sequenza, no? un array o una sequenza di valori eh, l'insieme eh, come dice il nome anche dal punto di vista matematico un insieme di elementi è un insieme che contiene degli elementi che per loro natura, insiemisticamente, non possono essere ripetuti, quindi possono esserci, non, non è permesso avere dei duplicati all'interno di un insieme, mentre invece in un elenco, in una lista, in una sequenza, sì, ehm, e eh, un insieme non è ordinato, da un ordine proprio, l'ordine degli elementi non esiste, a meno di un insieme un po' strano, che è il sorted set, che matematicamente non è proprio un insieme, perché matematicamente negli insiemi non esiste un ordine, ma dal punto di vista informatico può tornare comodo. Ci sono poi altre due sottoclassi che in realtà vanno eh, sotto una grossa famiglia delle code. No? Le code le vedremo eh, molto bene nella parte finale del corso quando vedremo le simulazioni perché le code eh, sono le strutture dati nelle quali è possibile aggiungere degli elementi e poi poterli estrarre in ordine di inserimento oppure in ordine di priorità mh, rispetto a quando sono stati inseriti. Eh, e questo ci serve essenzialmente per riuscire a, eh, a, a, a gestire eh, delle operazioni che teniamo in sospeso, le infiliamo in coda e poi le estraiamo dalla coda quando ci servono. Eh, come dicevo eh, nel corso vedremo subito le liste, poi gli insiemi e le mappe che sono strettamente collegate eh, e verso la fine invece vedremo le code. Quindi questo sono l'insieme completo eh, delle, delle interfacce della famiglia eh, collection, queste sono le interfacce, ovviamente eh, ci interesseranno le classi in, di implementazione. Allora facciamo attenzione a dei piccoli dettagli in questa figura, le frecce bianche eh, come questa ad esempio eh, rappresentano, rappresentano un'operazione di estensione, quindi da un'interfaccia c'è una sottointerfaccia che la estende fin qui va bene. Queste sono tutte interfacce. Quando invece abbiamo una freccia piena, quindi con la testa azzurra in questo disegno, eh, stiamo parlando di una classe che implementa un'interfaccia. Quindi le classi effettive con cui noi possiamo creare delle strutture dati eh, sono quelle più in basso. Io posso creare una linked list, io posso creare un array list che conosciamo bene, posso creare un set, posso creare un tree set, come... Eh, oggetto java non potrò creare, creare direttamente un set oppure una list mm? eh, list è un'interfaccia, linked list è una classe e rispetto a questa classe possiamo creare è una classe di tipo collection ovviamente in particolare di tipo lista eh, e, eh, e quindi noi possiamo poi creare oggetti di questo tipo ma questi oggetti avranno tutte le proprietà che sono definite su lista e tutte le proprietà che sono definite su collection e quali sono le proprietà che sono definite eh, su collection? Beh, mh, è abbastanza semplice, nel senso che l'intera interfaccia collection, quella di più alto livello, eh, è essenzialmente riportata in questa slide. Eh, questi sono tutti i metodi che eh, qualunque collection deve implementare. E poi ci sono dei commenti optional che dicono che in realtà, guarda, eh, ci sono dei casi particolari in cui alcune collection non le implementano. Cosa possiamo notare? di questa eh, eh, interfaccia Vabbè, una cosa sicur sicuramente che si nota subito è che ogni collection sa e, e mi può dire quanti elementi contiene le proprietà size, il metodo size esiste su tutti e nel caso particolare in cui non contenga nessun elemento eh, itempty è un metodo booleano che mi dirà se è vuoto oppure no ma l'altra cosa che salta subito all'occhio è che eh, tutte le classi della collection framework sono sempre parametrizzate da un parametro generico quindi in questo caso eh, l'interfaccia collection E di un tipo generico e. e in Java un tipo generico serve per creare eh, per parametrizzare eh, una classe, un'interfaccia eh, rispetto a un'altra classe eh, questo vuol dire che noi possiamo creare una collection di stringhe e quindi scriveremo collection parentesi string qua al posto di E Potiamo, possiamo creare una collection di interi, quindi scriveremo collection integer, oppure potremmo creare una collection di qualunque tipo di oggetto definito da noi. Questo è fondamentale perché la collection in qualche modo si trasforma nella collection di oggetti del tipo che voglio io e quindi riesce a mantenere la, il controllo forte sui tipi che il linguaggio Java ci ha abituato. Quindi mh, mh, prima avevamo detto una collection è un insieme di oggetti, adesso dovremmo dire una collection è un insieme di oggetti dello stesso tipo. Dello stesso tipo vuol dire di una certa classe o sottoclassi della stessa classe che è stata dichiarata. E quindi nel momento in cui dichiariamo una nuova collection stiamo, eh, anche, siamo tenuti a definire qual è il tipo degli oggetti che questa collection dovrà contenere. Eh, e poi ovviamente ci sono eh, le altre operazioni di base, cioè chiedo alla collection senti per caso tu contieni un certo oggetto eh, oppure chiedo alla collection aggiungi un nuovo elemento. E vediamo che qui l'elemento è di tipo E, questa E ovviamente è uguale a questa E. Cioè se io ho una collection di string, il metodo add riceverà un, elemento, un, un parametro di tipo string. Una collection di string è una, è una collection in cui posso aggiungere stringhe. Ehm, oppure posso eliminare elementi, è un metodo remove che serve per cancellare un elemento. Il metodo add è di gran lunga, diciamo così, il più importante insieme a size per poter lavorare con tutte le collection. La collection la creo, ma poi se non ci so mettere gli elementi dentro, non me ne faccio nulla. Eh, questi sono i metodi di base, eh, che lavorano un elemento per volta. Aggiungo un elemento, cancello un elemento. Poi vedremo, eh, in questo caso, cancella l'elemento che è passato come oggetto. In altri tipi di collection, quelle ordinate, potremo anche passare la posizione dell'oggetto stesso, ma questi sono dettagli no? eh, in cui entreremo. Operazioni di base lavorano su un elemento per volta, dicevo. Poi ci sono operazioni eh, a blocchi cioè operazioni che lavorano su un gruppo di eh, elementi allo stesso tempo. Ehm, qui non, non facciamoci confondere troppo da queste strane sintassi eh, eh, che sono indicate come generics, eh, diciamo così, che chi crea libreria ovviamente deve fare molta attenzione, questo punto interrogativo vuol dire una collection di qualunque tipo, eh, mentre eh, quest'altro vuol dire una collection di qualunque tipo, purché sia una sottoclasse o un'implementazione della superclasse o dell'interfaccia. Mm, non, non, non facciamoci confondere da questo. Eh, concentriamoci però su questi metodi: eh, sono quattro metodi: ehm, contains all, add all, remove all e retain all, che lavorano su, come dicevamo, su blocchi eh, di elementi. Ehm, in particolare queste tre hanno dei nomi strani, ma sono le operazioni insiemistiche. Cioè add all prende una collection e aggiunge a questa collection tutti gli elementi di una seconda collection c. Quindi questa qua, altro non è se non l'operazione di unione tra due collection. Eh, retain all eh, è ehm, un metodo che data una collection e una seconda collection c, mantiene, retain, conserva nella prima collection tutti gli elementi che sono anche nella seconda eh? quindi è come dire cancella tutti quelli che non sono eh, nella seconda eh? Eh, retain eh, dice mantengo solo questi sottinteso, invece cancello tutti gli altri quindi vuol dire che mantengo solo gli elementi della prima collection che sono anche nella seconda e quindi di fatto è un'operazione di intersezione e quindi le operazioni che possiamo fare quando abbiamo delle collection, ogni qualvolta possibile cerchiamo di pensare a livello più alto, cerchiamo di pensare a un livello più in su e di dire eh, ma io anziché andare a cercare dentro una collection se ci sono tutti gli elementi di un'altra, vabbè, ne, fate, ne farò l'intersezione e vado a vedere se l'intersezione è vuota o se l'intersezione è uguale alla prima e cose, cose di questo genere e quindi dobbiamo sforzarci di riuscire a ragionare non tanto sul singolo dato con i cicli for lavorando perché altrimenti impazziamo e creiamo dei programmi che non sono diciamo, sufficientemente efficienti, noi, noi stessi non saremmo sufficientemente efficienti nello scriverli ehm, e dobbiamo riuscire a usare i metodi di più alto livello, una una spinta che vi darò sempre durante il corso è questa, ma attenzione, guarda che questo se lo pensi in modo diverso è più semplice e vuoi usare un metodo di più alto livello, quindi dobbiamo conoscerli e imparare a usarli. Remove all eh, invece è il metodo che eh, cancella, eh, da un, fa la sottrazione tra una collection e l'altra di fatto, eh, quindi remove all cancella dalla prima collection tutti gli elementi che sono presenti nella seconda, quindi sottrae dalla prima la seconda collection. Uh, ContainSol invece è un metodo che uh, verifica se una collection è sottoinsieme di un'altra, cioè la collection path uh, è uh, sottoinsieme, cioè contiene tutti gli elementi che sono anche nella, nella collection C, se li contiene tutti, uh, allora vuol dire che è un sottoinsieme di C, altrimenti vorrà dire che uh, non contiene tutti gli elementi di C e quindi non è una sua collection. Qui le operazioni insiemistiche hanno dei nomi strani perché ci saremmo aspettati che si chiamasse subset of eh, o union, intersection and difference ad esempio e invece le han chiamate così pazienza, noi siamo in grado di riconoscerle da solo e poi c'è questo metodo carino eh, metodo clear che fa sì che la collection diventi vuota no? la trasforma l'insieme vuoto cancella tutti gli elementi che contiene queste operazioni ad alto livello su blocchi di elementi sono definite in collection e quindi sono disponibili in tutte le collection che avremo nel programma Java Esiste poi un ultimo insieme di operazioni che però voglio ignorare, non voglio vedere, che servono per convertire una collection da e verso un tipo di dati array, eh, l'array primitivo di java. Allora io eh, ritengo che l'array primitivo di java sia eh, inutile, no? E a volte dannoso nella programmazione quindi cerchiamo di non usare mai array abbiamo le collection appositamente per poter lavorare più ad alto livello un array è un costrutto java eh, ancora un po' troppo di basso livello e si mescola male tutto sommato con il comportamento degli altri oggetti quindi questa parte qua noi non la guardiamo eh, dicevo che vi avrei accennato qualcosa sulle mappe che non sono tecnicamente no, delle collection eh, ma eh, diciamo fanno parte della famiglia una mappa è un oggetto che, beh, come dice il nome rimappa delle chiavi su dei valori eh? quindi potrei avere una mappa eh, che mi dice che eh, l'elemento A corrisponde a, non so, Antonio no? un nome se invece io ho C corrisponde a Carlo allora potrei avere una mappa no? quindi questo è il simbolo che usiamo no? per una mappa, io ho un elemento che, una, che chiamo chiave, eh, a cui è associato un elemento che chiamo valore. La chiave, key, e il valore, value. Eh, questo è il contenuto eh, di una mappa, eh, la, la struttura di una mappa, che di fatto memorizza delle relazioni tra oggetti di tipo chiave e oggetti di tipo valore. Chiaramente con i generics... Eh, sarà possibile definire qual è il tipo di dato in questo caso un singolo carattere che uso come chiave e qual è il tipo di dato, in questo caso una stringa che uso come valore è una cosa un po' strana perché non è una collection nel senso che non contiene solo oggetti ma contiene coppie di oggetti eh, collegate in questo modo eh, ci entreremo chiaramente in dettaglio e la interfaccia mappa può essere implementata in vari modi eh, a, a basso livello che hanno ovviamente caratteristiche diverse eh, come vediamo eh, la, una mappa non è una collection e quindi non implementa i metodi collection, non implementa l'add, non implementa remove eccetera eccetera implementa dei metodi invece che sono dei put e dei get, put crea un nuovo collegamento quindi se io ti passo una chiave key k e un valore v eh, lui sta creando una, eh, una um, corrispondenza tra un elemento di tipo k e un elemento di tipo v aggiunge una nuova corrispondenza aggiunge un nuovo elemento ma questo elemento in realtà è una coppia chiave valore e invece il get va a ricercare il la chiave all'interno di tutta eh, la mappa e restituisce il valore corrispondente a quella chiave mm. ma avremo tempo eh, di apprezzare molto queste mappe perché ci serviranno per memorizzare dei dati che non vogliamo che si ripetano avremo. A avere dei tempi di accesso molto rapidi conoscendo la chiave per ottenere il valore quindi sono estremamente utili e avremo modo di usarle pesantemente nel, nel futuro esiste anche ma in questa parte introduttiva non entro nel dettaglio un modo per una mappa di restituire non solamente l'operazione di remapping tra chiave e valore ma anche eh, le eh, le, ente, le sue righe, no? ogni riga, ogni ente di una mappa è una corrispondenza, è una frecciolina, e quindi abbiamo la possibilità di chiedere alla mappa, senti, dammi quali sono le chiavi che contieni, dammi quali sono i valori che contieni, oppure dammi un insieme che contiene tutte le coppie chiave e valori, quindi mi converto una mappa in un insieme, queste sono cose, diciamo così, un pochino più avanzate che ci permettono di iterare sugli elementi della mappa, cioè sull'insieme delle chiavi sull'elenco dei valori oppure sugli, sulle, sugli entries, quindi sulle, sulle righe stesse della mappa eh, riassumendo, eh, noi abbiamo eh, sulla, sulla parte di collections queste cinque interfacce eh, principali Uh, set list, uh, eh, le due interfacce di coda e più l'interfaccia di mappa che mettiamo dentro perché ci sta simpatica e quelle che sono scritte nelle caselle sono le varie implementazioni, le varie classi già disponibili nella libreria Java che implementano uh, questo tipo di interfaccia perché serve più di una classe per implementare uno stesso tipo di interfaccia? cioè se, se la lista ha certe caratteristiche io voglio eh, una lista, e invece ho almeno due tipi di liste, la cosiddetta ArrayList e la cosiddetta linked list. Sono due classi diverse che entra implementano entrambe la stessa interfaccia, però la implementano in modo diverso e quindi l'array list è più efficiente per alcune cose e la linked list è più efficiente per altre cose. Quindi al di là del concetto semantico mi serve una sequenza di elementi e quindi userò una lista, eh, il fatto che questa lista la crei come Array List o come Linked List, come vedremo tra 10 minuti eh, o anche meno, ehm, sarà, eh, dipende no? dall'efficienza eh, dal, dall delle operazioni che voglio fare. Alcune operazioni sono più efficienti in una struttura dati e altre in altre. Questo è il motivo per cui la Java Collection Framework ci lascia più implementazioni possibili tra le quali poter scegliere. Eh, e se volete tutte le informazioni in forma di tutorial le potete trovare sulla Collection a questo indirizzo ma eh, proviamo a passare eh, a un livello di dettaglio maggiore parlando delle liste hm? quindi completiamo la nostra carrellata cominciando ad approfondire il primo, eh, il primo passaggio, il primo tipo di collection che sono appunto le liste sulle quali poi subito dopo nel prossimo video faremo eh, un esercizio abbastanza estensivo che ci permetterà di fare eh, un po' di ginnastica essenzialmente su queste, eh, su queste collection, su queste sequenze Abbiamo visto dov'è lista, la lista è una, una ovviamente sotto interfaccia di collection ed è, eh, ha, ed ha eh, almeno due implementazioni famose, la linked list e la list. poi c'è un'implementazione vector che però non, in questo corso tenderemo a non usare. La lista è, se vogliamo, è la versione moderna ad oggetti di quelli che sono gli array, di quelli che erano i vettori in certo senso, voi vi ricordate sicuramente quando avete fatto programmazione in C, il casino che c'era quando dovevi lavorare su un vettore dovevi dimensionarlo, la dimensione giusta, eh, devi fare attenzione a non eh, uscire eh, dagli elementi non potevi aumentare o diminuire la dimensione del vettore una volta che l'avevi creato e cose di questo genere eh, dovevi ricordarti tu quanto fosse grosso il vettore perché lui non lo sapeva e il C è fatto così eh, in Java tutti questi problemi non ci sono eh, e quindi ogni volta che eh, è una struttura dati dinamica a oggetti eh, io posso avere controllo sugli elementi si può ridimensionare da sola è capace di ridimensionarsi quindi una, eh, array, una lista è capace a crescere oppure ridursi, accorciarsi ehm, e, eh, e di fatto contiene, serve per contenere array oppure sequenze di valori hm? quindi non stupiamoci che è una, una delle collection più utilizzate proprio perché è la, la, quella di base più semplice ma anche più versatile quali sono i metodi che la lista offre? Vabbè, noi sappiamo già eh, che essendo eh, una lista, una collection, avrà un metodo add e avrà un metodo remove. Add aggiunge un elemento, remove rimuove quell'elemento, cancella quell'elemento eh, dalla, dalla collection. Ma una lista è una struttura dati ordinata, quindi io posso sapere ogni elemento dove si trova il primo elemento si troverà nella posizione 0, il secondo elemento si troverà nella posizione 1, il terzo elemento si troverà nella posizione 2, l'ultimo elemento si troverà nella posizione size-1, perché essendo size il numero di elementi, l'ultima posizione occupata sarà size-1. Quindi le liste hanno in comune con gli array in C il fatto che l'indice parte da 0. Quindi noi possiamo accedere a un array, no? ce, la possiamo, ce la visualizziamo sempre no? come un contenitore che contiene tante caselle, eh, ciascuna casella ha un indice che parte da 0, 1, 2, 3 e così via, eh, e il contenuto di una cella è eh, ovviamente eh, il valore che ci mettiamo dentro. Il metodo get serve per leggere il valore che c'è dentro una cella, quindi è l'operazione di lettura, il get il metodo add aggiunge un nuovo elemento in fondo quindi se l'array prima finiva qua, se la lista prima finiva qua io aggiungo un elemento, lo aggiungo col metodo add normalmente aggiunge un elemento in coda alla lista il metodo set e il metodo get vediamo che riceve un indice come parametro qual è l'elemento che vuoi? quello di indice 2 cioè il terzo il metodo add non richiede nessun indice perché lui sa dove l'array finisce quindi lui lo mette automaticamente in fondo Uh, invece il metodo set permette di modificare il valore di un determinato elemento che si trova in un certo indice quindi se io voglio uh, modificare il valore di questo elemento userò set uh, in cui al parametro all'indice 1 quindi il secondo elemento uh, uh, memorizzerò un elemento diverso da prima esistono poi delle forme, delle varianti che sono queste due ad esempio il metodo add che normalmente aggiungeva in fondo, io posso chiedere di aggiungere non in fondo, bensì in una certa posizione intermedia. E quindi in questo caso lui aggiungerà in mezzo eh, un elemento facendo spostare tutti gli altri verso destra. E quindi si fa spazio a questo nuovo elemento. Quindi è possibile aggiungere un elemento in coda, oppure è possibile aggiungere addirittura come primo elemento, purché facciamo un add all'indice 0, lui si metterà il nuovo elemento come indice 0 e tutti gli altri scaleranno avanti in una posizione immaginiamo già ovviamente che questa operazione di far scalare avanti tutta un'operazione è un'operazione che ha una certa complessità, nel senso che impiega del tempo eh, e, e aggiungere un elemento in prima posizione è molto più lento rispetto ad aggiungere un elemento in coda dove l'array è vuoto, basta semplicemente infilarci dentro l'elemento nuovo eh, così come il metodo remove ne esistono due versioni un remove in cui passo l'oggetto da cancellare e un remove in cui passo la posizione in cui si trova l'oggetto da cancellare in questo secondo caso è eh, più veloce perché io so già qual è l'oggetto da cancellare, nel primo caso invece dovrò prima trovare dove si trova l'oggetto qua dentro e una volta che l'ho trovato cancellarlo. E in entrambi i casi, poiché l'array si autogestisce, cancellare un oggetto significa prendere tutti quelli alla sua destra e spostarli a sinistra di una posizione. Operazioni che noi eravamo abituati a fare in C con dei coin loop, ma qui eh, chiaramente sono native, richiedono un'istruzione sola. Poi ci sono i due metodi di ricerca in cui io chiedo a una lista eh, tu contieni un oggetto, cioè questo oggetto è presente sì o no? E se è presente dove? Eh, eh, dove si trova questo oggetto? All'interno della, eh, della collection stessa. Questi sono i metodi di base che sono implementati ovviamente, eh, sono definiti nell'interfaccia lista e sono implementati dalle due classi eh, che abbiamo a disposizione, la Linked List e l'arrayList. Eh, si definiscono nello stesso modo, quando io voglio creare una lista io creerò ad esempio se usiamo la classe ArrayList una nuova ArrayList e specificherò il tipo di oggetti che contiene, questa new ArrayList è una lista eh, che al momento no, non contiene nessun elemento il costruttore è vuoto quindi una lista vuota, vuota ma predisposta per contenere una sequenza di stringhe che vorremmo memorizzare Ecco, una buona abitudine che io vorrei che prendessimo dall'inizio è che ogni volta che definisco una, in questo caso, una array list, la variabile che userò per fare riferimento a questa array list, la dichiaro di tipo list, cioè usando l'interfaccia. Quindi io dichiaro la variabile usando l'interfaccia. E poi però ovviamente quando creo l'oggetto dovrò creare la classe specifica. In tutto il programma, tranne dove si trova l'istruzione new, in tutto il programma, tranne dove abbiamo la new, noi vorremmo, io vorrò, mi piacerebbe, ma non è che piace a me, è più comodo, è più conveniente per tutti, che questa words sia conosciuta solamente come lista di stringhe. Che poi sia un array list o una linked list, al resto del programma non interessa, interessa solamente nel momento in cui viene creata. Quindi Regola generale, quando creo, che se vogliamo un piccolo pattern di programmazione. Quando creo un oggetto lo creo di una classe specifica, ma poi lo passo in giro al resto del programma eh, eh, usando la interfaccia che questo oggetto implementa. Questo mi permette di far sì che se io dovessi, per motivi che oggi magari non so ancora prevedere, ma domani mi accorgo che una list non va bene mi serve una linked list. Beh, se ho fatto così, io devo modificare una riga del programma, dove ho creato la lista. Perché in tutto il resto del programma non ci sarà mai scritto array list, ci sarà sempre scritto list, che è l'interfaccia, che le ricomprende entrambe. Il vantaggio dell'interfaccia è proprio questo, che decidono quali sono le funzioni che le classi implementeranno e poi possono essere utilizzate indipendentemente da quale sia la classe specifica che viene utilizzata. Quindi la regola per noi sarà sempre dichiaro la variabile di tipo list, che è un'interfaccia, e la creo, creo l'oggetto usando una classe specifica, perché ovviamente così è obbligatorio fare, cioè ArrayList oppure LinkedList. L'ArrayList eh, mappa essenzialmente eh, il concetto che abbiamo visto prima, cioè una serie di caselle successive una all'altra, eh, questa era nel nostro esempio una lista di stringhe e quindi il contenuto della prima cella, cella di ordine 0, eh, di indice 0, sarà una stringa, no? quindi ad esempio la possiamo immaginare tra virgolette eh, l'ho disegnata in questo modo per ribadire, come sempre avviene in Java questa è una regola generale dei linguaggi, dei linguaggi oggetti, in particolare Java che l'array, la lista, non contiene la stringa contiene un riferimento alla stringa la stringa sta altrove nella seconda posizione ci sarà un riferimento a un'altra stringa che starà altrove e così via quindi eh, la, la lista è una struttura dati che contiene tanti riferimenti, ciascun riferimento punta al dato vero e proprio quindi anche le operazioni in cui devo aggiungere o eliminare degli elementi aggiungerò eliminerò solamente sempre il riferimento a un oggetto che sta altrove, che sta sempre fuori quindi ad esempio potremmo benissimo avere un certo oggetto, lo stesso oggetto che compare in più posizioni nella lista ad esempio se è una posizione 0, 1, 2, 3 eh, o è 5 e magari è la stessa stringa, lo stesso oggetto eh, che viene memorizzato una volta sola ma tra virgolette compare in più posizioni nell'array questo è normale, è la normalità ricordiamocelo però quando faremo l'esercizio dovremo copiare una lista per farne una copia per fare un duplicato allora chiediamoci stiamo copiando solo i riferimenti o stiamo copiando anche gli oggetti a cui questi fanno riferimento e questo sarà una delle problematiche a cui dovremo sempre fare attenzione quando lavoreremo con le collection, che poi è comune è la base, se vogliamo, del concetto di programmazione oggetti, che separa il riferimento a un oggetto dall'oggetto stesso. Eh, ovviamente l'array list, eh, come dicevo, ha delle posizioni fisse per gli elementi, quindi se io cancello il primo elemento, decidessi di cancellare il primo elemento, eh, dovrò fare in modo che tutti gli altri elementi si spostino indietro di una posizione, e questo rende scontento il nostro bambinello perché eh, immaginiamo già che porterà via eh, del tempo, del tempo di elaborazione. L'altro tipo di lista è la cosiddetta lista linkata, la linked list, che come vediamo nella definizione è identica, io l'ho sempre definita di tipo list, ma quando creo l'oggetto lo creerò di tipo linked list. Quindi creerò un oggetto di tipo linked list che si comporta come una list che inizialmente contiene zero elementi e si predispone per contenere delle stringhe. Se vogliamo visualizzarci la struttura di una linked list, ce la visualizziamo in questo modo: il primo elemento, il secondo, il terzo e il quarto sono oggetti separati, questi sono oggetti nascosti interni all'implementazione della linked list, questi noi non li vediamo, no? sono eh, diciamo così, dettagli implementativi però eh, nella realtà questa lista linkata è fatta così, ci sono i vari riferimenti, quindi la 1 che punterà alla stringa qui, la 2 che punterà alla stringa qua e così via, i vari elementi e ciascun elemento è collegato, vedete qua questa freccia è un collegamento all'elemento successivo e all'elemento precedente, quindi è facilissimo da un elemento passare a quello dopo, passare a quello prima, ma se io devo trovare devo andare di botto al diciassettesimo elemento non ho nessun altro modo che non partire dall'inizio e, e fare dal primo dal, dal della lista allo 0 all'1 al 2 al 3 fino al 17 quindi ogni volta che devo trovare un, un, un elemento in una posizione generica eh, dovrò ripartire eh, dall'inizio della lista e contargli elementi, passare tutti gli elementi e contarli man mano che li incontro quindi sono operazioni che magari sono un pochino lente trovare eh, un, il il diciassettesimo elemento in una array list è istantaneo, trovare il diciassettesimo elemento in una linked list richiede un po' di tempo. Però, ad esempio, la cancellazione è banale: nel senso che se non mi serve più questo elemento, lo voglio cancellare, allora non entro nei dettagli, ma basterà modificare le frecce che c'erano prima e far sì che questo eh, elemen elemento dopo non punti più all'elemento che voglio cancellare, ma a quello prima ancora e l'elemento prima non punti più quello che sto per cancellare ma quello dopo ancora quindi sistemo due freccioline sistemo due puntatori e ho tolto l'elemento dalla lista e quindi questo che magari prima era il nono elemento diventerà l'ottavo perché in mezzo non ce n'è più uno questo non esiste più o meglio esiste ma non è più raggiungibile né dall'elemento precedente né dall'elemento dall successivo quindi qua vediamo un esempio semplicissimo l'operazione di rimuovere un elemento è un'operazione istantanea, ve, molto veloce in una linked list è un'operazione più pesante in un array list viceversa l'operazione di trovare un elemento in posizione 17 è un'operazione istantanea in una array list è un'operazione invece che richiede un po' di tempo in più in una linked list quindi possiamo chiederci eh, eh, le varie operazioni e queste sono le operazioni principali dell'interfaccia list eh, come sono implementate da queste due classi? E poi mi chiederò nel mio programma quali operazioni uso più frequentemente, perché a questo punto mi servirà per poter scegliere quale tipo di implementazione utilizzare. E quindi, un arrayList, il metodo add, aggiunge l'elemento in fondo, quindi so già qual è la posizione, questa posizione è vuota, quindi sarà immediata. Ma così come è anche immediato aggiungere un elemento in fondo alla lista, perché come vediamo qua. In realtà, questa figura non si vede. Eh, questo blocco di intestazione punta sia al primo elemento ma punta anche all'ultimo questo mancava in questa figura il fatto che questa casella eh, sapeva già dove fosse il primo elemento e dove fosse l'ultimo quindi poteva analizzare la lista da sinistra verso destra o da destra verso sinistra quindi in questo caso eh, è immediato aggiungere un elemento la cancellazione di un oggetto eh, vabbè, su un array in abbiamo visto che è un po' pesante sulla linked list è meno pesante, no? è meno rallentata, meno lenta, perché non scrivo che sia immediata? Ma e beh Perché prima di tutto l'oggetto per cancellarlo devo prima trovarlo e quindi devo prima scandire la lista fino a quando non trovo l'oggetto che mi serve e poi a questo punto lo posso cancellare, la cancellazione è immediata, Il trovare l'elemento invece richiede un po' di tempo. Eh, Sull'array list in realtà il problema è doppio, prima devo trovare l'elemento e quindi questo richiede comunque di scandirsi eh, il vettore, e poi una volta che l'ho trovato devo spo spostare tutti gli altri, quindi faccio due volte scansioni del vettore. L'operazione di GET è un classico esempio di un'operazione che eh, è immediata su un'array list perché se conosco l'indice vado direttamente a pescare la quinta cella, la sesta cella della mia tabella. Mentre invece in una lista linkata per trovare il quinto elemento dovrò passare da tutti i quattro precedenti. Ehm, la stessa cosa aggiungere un elemento eh, o cancellare un elemento. Allora eh, per motivi diversi, ad esempio la cancellazione di un elemento conoscendo l'indice negli array list è un pochino lenta perché devo spostare tutti gli elementi successivi. Mentre invece sulla linked list eh, la cancellazione spostare gli elementi non c'è, non ce n'è bisogno di farlo, ma devo trovare l'elemento perché eh, visto che eh, ho passato l'index devo prima passare tutti gli index meno uno elementi, quindi per motivi diversi eh, possiamo dire che in un'array list è più veloce cancellare con un remove gli elementi che sono al fondo, mentre invece in una linked list è più, è più veloce, più efficiente cancellare gli elementi che sono all'inizio della lista, eh? quindi sono un po' duali una rispetto all'altra queste due strutture dati e ovviamente tutte le funzioni di ricerca invece non possono fare altro che eh, partire dall'inizio e andare a vedere tutti gli elementi uno dopo l'altro fino a quando non lo trovano oppure fino a quando non incontrano la fine della lista. Eh? Eh, se noi dobbiamo fare tante operazioni di ricerca e ne faremo tante nei nostri programmi eh, le liste non sono la struttura dati migliori e vedremo che gli insiemi e le mappe invece sono molto più efficienti da questo punto di vista mentre lo sono di meno da altri punti di vista quindi già cominciamo a cercare di capire ehm, perché ci servono tante tipologie di collection questo è un grafico di un esperimento che abbiamo trovato in giro di un signore che si è messo a fare un programmino eh, in cui ha provato a fare 10.000 operazioni di add 10.000 operazioni di get, 10.000 operazioni di remove e le ha provate sia sulla release che sulla linked list no? e si vede che ovviamente ci sono delle operazioni molto rapide aggiunte in fondo è sempre molto veloce la, eh, ovviamente questo è un tempo quindi più, più piccola la barra, più efficiente. Il get sulla list è la cosa più rapida, eh, istantanea. Il get sulla linked list invece ha un tempo decisamente maggiore. La linked list però ha la sua eh, rivincita quando parliamo di remove. Che sull'array list invece è molto eh, diciamo così penalizzato, mentre invece sulla linked list si sì, eh, ha la stessa complessità del get essenzialmente. Allo stesso tempo del get. Ehm, ma molto di meno rispetto a quello di un array list no? quindi questi sono alcuni esempi no? che ci aiutano un pochino a cominciare a pensare a questo aspetto ecco se vogliamo formalizzare un pochino di più questi concetti senza entrare nella teoria della complessità che porterebbe via mezzo corso eh, gli informatici eh, che studiano l'efficienza degli algoritmi eh, usano una notazione molto semplice eh, che si chiama ODN che eh, essenzialmente dice che eh, al crescere di un problema quindi avendo una, un array list sempre più grande ad esempio con n elementi al crescere di n come cresce il tempo necessario per fare una certa operazione eh, quindi odn è una specie di upper bound limite superiore rispetto al tempo che è richiesto per, fare, eh, un, per eseguire un algoritmo sulla struttura dati di dimensione n eh, qui noi possiamo avere algoritmi di tempo lineare eh, odn ad esempio eh, in cui se io o un array, di una lista, diciamo, di mille elementi, ci mette un certo tempo, avendo una lista di 2000 elementi ci metterà il doppio del tempo, quindi raddoppio n, raddoppia il tempo. Questo ovviamente asintoticamente per valori grandi di n, per valori piccoli di n non ci interessa l'efficienza, perché comunque sarà sempre istantaneo. Oppure possiamo avere algoritmi quadratici, in cui raddoppio il, la dimensione del, vet, del, del vettore della lista e mi quadruplica il tempo di esecuzione, dipende. Eh, potrei avere algoritmi invece più fortunati, logaritmici, in cui al crescere della dimensione della struttura dati la, il tempo di esecuzione non cresce proporzionalmente ma molto di meno logaritmicamente. Mm? Il logaritmo, voi sapete, cresce molto di meno eh, di, una, di una funzione lineare. O addirittura operazioni che eh, avvengono in tempo costante, cioè la, il tempo necessario per eseguire una certa operazione non dipende dalla dimensione della struttura dati. Noi genericamente lo indicheremo come O di 1. Eh. Eh, prendendo 1 come costante di riferimento, eh, diciamo così, ipotetica del certo tempo di esecuzione. Allora, eh, senza stare a fare tutti i conti, alcuni di questi conti li faremo più avanti, eh, possiamo vedere che le operazioni che prima avevamo chiamato istantanee sono quelle operazioni che dal punto di vista della complessità le possiamo etichettare come eh, o di uno, quindi tempo costante. Eh, il tempo che mi serve per aggiungere un elemento al fondo di un array. È costante, cioè non dipende da quanto è grosso quell'array list e non dipende da quanto è grossa quella linked list il remove eh, richiede, abbiamo visto sul caso dell'array list prima trova l'elemento e poi sposta tutti quelli dopo, e trova l'elemento e sposta quelli dopo sono entrambe operazioni che devono toccare un certo numero di elementi solo 5, 10, fino a metà array fino a tre quarti dell'array, non lo so eh, diciamo che così, il numero gli elementi che devo toccare è proporzionale alla dimensione dell'array. Sulla lista linkata va un pochino meglio perché è vero che prima devo trovare l'elemento, ma poi per eh, cancellarlo non ho bisogno di spostare altro dopo. E così via. Queste, diciamo, queste formulette ci danno l'idea di quali sono e anche perché le operazioni che sono più efficienti su struttura dati e quali invece sono più efficienti su un'altra struttura dati e eh, l'altra cosa che apprezziamo è che la maggior parte delle operazioni sulle liste ha una complessità massima che è lineare, cioè ODN eh, non può essere, nessuna operazione richiede un tempo maggiore della lunghezza della lista poi in realtà ci sono operazioni invece che eh, ad esempio quella di remove, e di retain all che lavorano su blocchi di elementi possono avere una complessità maggiore così come l'operazione di ordinamento, qui stiamo parlando di operazioni di base ovviamente quindi se vogliamo eh, questo slide ci ricorda perché, per quale operazioni è più adatta una list quando devo fare tante get set usando l'indice, quando devo aggiungere o rimuovere degli elementi purché siano al fondo, nell'ultima posizione, eh, e mentre le liste linkate eh, sono molto più eh, comode quando devo el eliminare un elemento o aggiungere un elemento usando degli iteratori quindi mentre sto iterando la lista quindi modificare la lista al volo mentre la sto costruendo oppure aggiungere o rimuovere elementi che siano nella prima posizione o nell'ultima posizione già nell'ultima posizione andava bene la redlist ma nel caso in cui debba aggiungere o togliere dalla prima o dall'ultima posizione allora anche la lista linkata ha lo stesso tipo di efficienza a parità di tutto il resto se consideriamo anche non solamente il tempo di esecuzione ma la memoria impiegata ebbene le liste linkate usano un pochino più di memoria delle list, degli array list gli linked list usano un pochino più di memoria dell'array list perché ovviamente deve gestire tutte queste frecce avanti e indietro questi riferimenti avanti e indietro tra i, vari, eh, tra i vari tipi di elementi quindi ovviamente le liste sono una struttura dati molto semplice e quindi le differenze di efficienza, le differenze di funzionalità sono eh, anche minimali ecco, rispetto a quello che eh, potrebbero essere le strutture dati che vedremo più avanti però così cominciamo a abituarci eh, sia a ragionare in termini di eh, interfacce di alto livello, cioè la, qual è la tipologia di funzionalità che mi serve, e allora vedo qual è l'interfaccia a cui fare riferimento, e poi sulla base della funzionalità che mi serve, e poi sceglierò la classe che implemento sulla base della, delle prestazioni eh, che mi dà quella implementazione della, la, di una classe rispetto ad un'altra implementazione della stessa interfaccia che è una classe diversa, in funzione del problema specifico, no? questo purtroppo non esiste una eh, risposta in generale cosa è meglio tra realist e linked list, la risposta è ovviamente la risposta dell'ingegnere dipende, dipende dai casi, dipende dal problema che sto risolvendo, devo essere in grado di capire eh, e di muovermi correttamente in questo caso, quindi se vogliamo come riassunto delle due diciamo così, eh, le lezioni principali che abbiamo imparato sulle liste, ma che ci servono anche per tutte le collection, anche sui dati che vedremo avanti, eh, sono 1. Eh, usiamo le interfacce, 2. Usiamo i metodi di alto livello, quindi unione, intersezione, differenza, 3. Eh, eh, teniamo sempre conto che l'efficienza di una classe rispetto a un'altra dipende dalle operazioni che deve fare il programma che utilizzo e quindi dovrò non andare avanti per abitudine, ho imparato a scrivere la red list. scrivo sempre la red list, ma ragionarci un pochino in funzione del programma che, abbiamo, che stiamo sviluppando. Sapendo che, visto che applichiamo la regola 1, usiamo le interfacce, poter sperimentare o poter cambiare il tipo di implementazione per noi sarà molto veloce, perché basterà cambiare una sola linea di codice e non andare a riscrivere mezzo programma. Allora, queste cose qua un po' eh, di ripasso veloce e di puntualizzazione... Ce la ritroviamo bene nell'esercizio che inizieremo col prossimo video.